Ciao a tutti oggi prepareremo il frullato di kiwi il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono kiwi maturi tagliati a pezzetti zucchero che potete sostituirlo anche con lo zucchero di canna ghiaccio succo di mezzo limone foglioline di menta per decorare diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 Aggiungiamo i kiwi, i cubetti di ghiaccio e il succo di limone ed azioniamo il bimby per 30 secondi. a velocità 9 il frullato è pronto versiamolo in dei bicchieri e guarniamolo con foglioline di menta e cubetti di ghiaccio frullato di kiwi si conserva in frigo per uno o due giorni. Grazie e alla prossima ricetta.